Ciao, sono Roberta Andreoni, sono una video specialist e ho partecipato oggi al workshop di Emanuele fuori dalla scatola e devo dire che sono riuscita a toccare delle corde mie interne che volevo reprimere e lui è riuscito grazie a questa giornata a tirare fuori tutta la mia vulnerabilità che mi serve sicuramente per vivere una vita più serena e più equilibrata e ammettere che e a volte non è tutto bello ma dobbiamo accettare anche le cose difficili e superarle perché possiamo farlo anche con agilità. Ti ringrazio Emanuele e consiglio questo workshop a tutti.